Salve lettori, sono Letizia e quest'oggi vi riassumerò l'opera di Emily Bronte dal titolo Cime Tempestose. Vi invito prima di iniziare ad iscrivervi al canale e da, a lasciare un like qualora trovaste utile questo riassunto. subito eh, di solito come strutturo io i riassunti delle opere letterarie che vi propongo con una breve contestualizzazione dell'opera e la sintesi. La sintesi ovviamente più dettagliata possibile in quanto molte volte, eh, anziché leggere l'opera, utilizzate semplicemente il riassunto. Quest'oggi però farò un'eccezione, cioè non vi introdurrò benissimo l'opera, perché? Perché ci sono tantissimi personaggi, quindi per io commentarla devo per forza parlare dei vari personaggi, delle varie generazioni che si alternano in questi 34 capitoli, perché l'opera che stiamo analizzando costa di 34 capitoli ben corposi, anche eh, descritti in maniera dettagliata eh, nei sentimenti e nelle vicende. Vi dico soltanto che l'opera venne scritta eh, da Emily Bronte fra il 1845 e il 1846, pubblicata poi nel 1847, anche se a curare la pubblicazione sarà la sorella, in quanto la nostra scrittrice morirà nel 1848. Una piccola chicca di contestualizzazione, però devo proprio fornirvela. Eh, innanzitutto, sì, questi sono i miei appunti. Innanzitutto la narrazione si apre in media res. Cosa significa? Nel mezzo dei fatti. Immaginate che eh, potremmo contestualizzare la narrazione nel 1801, ma in realtà eh, poi vi è una un barzo all'indietro, un flashback, eh, la narrazione eh, la riprendiamo nel 1771 per poi concluderla nel 1802. Eh, che cosa significa questo? Che dovete cercare di seguirmi il più possibile. Quindi iniziamo, siamo nel 1801 e eh, il signor Lockwood eh, ci racconta del suo arrivo a Truss gross Grange. E lì decide di eh, lasciare la città alle spalle perché ha avuto una delusione amorosa e quindi decide di eh, trasferirsi eh, nella, nella brughiera. Qui prende in affitto dal signor Heathcliff Trousse Cross Grange, questa tenuta. Um, Egli scopre da subito che il signor Heathcliff è un tipo particolare, definiamolo così. Egli non solo, innanzitutto, possiede la tenuta che gli sta affittando, ma anche cime tempestose, che viene chiamato Water Heights, in inglese ovviamente. E, in, pensa che il signor Heathcliff sia un signore distinto, ma um, all'eleganza degli abiti contrappone un atteggiamento molto rude e cattivo infatti pensate che nelle prime scene viene il signor Lockwood viene aggredito e circondato da tutti i cani del signor Heathcliff ed è costretto a nascondersi nella residenza di quest'ultimo e qui fa conoscenza eh, di tutta la famiglia strana famiglia che vi abita infatti il signor Heathcliff non vive da solo. Vi è la governante Zilla, vi è un servo Joseph, molto cattolico, poi vi è la nuora Katie eh, che disprezza profondamente il suocero ed anche l'altro nipote Herton che è, che è stato cresciuto in cattività ed ignoranza come un servo. Ehm, inizialmente decide il signor Lockwood di rimanere per la cena nel frattempo eh, in, diciamo, vi si svolge una tempesta eh, che impervia su tutta la collina e così eh, il signor Lockwood è costretto a rimanere a Water Heights e viene ospitato nella stanza eh, che apparteneva a una certa signorina Catherine. O almeno così egli deduce, guardando i libri che contiene la stanza. Mentre che eh, si appisola sul letto, eh, sogna di una ragazza che bussa alla sua finestra e eh, gli chiede di aprire, di farla entrare. E questa ragazza si chiamava Catherine, Così egli inizia a urlare: Aiuto, aiuto, c'è uno spirito! E il signor Heathcliff. Gli eh, impone di uscire dalla stanza inizia a parlare con lo spirito vieni, torna da me Catherine, torna da me insomma eh, il signor Lockwood la mattina seguente non vede l'ora di tornarsene a casa e sfortunatamente si ammala e sa che dovrà affrontare un periodo di guarigione piuttosto eh, importante, così decide di chiedere alla sua governante, la signora Dean, chiamata anche negli, negli Dean, insomma, decide di eh, chiedergli maggiori informazioni in merito a mh, quel gruppetto che aveva incontrato a Water Heights. E così inizia eh, il racconto da parte della signora Dean. Allora, innanzitutto eh, vorrei chiarire una cosa, perché già sono entrata, dandovi alcune informazioni. Come vi dicevo prima, il romanzo si divide in 34 capitoli, che noi possiamo dividere in diverse fasi. Quella iniziale, che va appunto dalla 1 alla 3, e da, dal primo al terzo capitolo, molto introduttiva. Poi abbiamo quella dell'infanzia e della giovinezza del signor Heathcliff, che va appunto da capitolo 4 fino a capitolo 17. Poi abbiamo ehm, la maturità di Heathcliff, che va da capitolo 18 a capitolo 31, e la conclusione, che va da capitolo 32 a capitolo 34. Perché vi dico questo? perché ehm, ora iniziamo eh, a scoprire un po' di più del personaggio di Heathcliff e di tutti coloro che abitano a Water Heights. Innanzitutto, eh, Heathcliff non è nato a Water Heights, ma ehm, è arrivato perché il signor Herschel, che è il vero proprietario di Water Heights, eh, lo ha trovato andando a Liverpool per strada e ha deciso di adottarlo e di portarlo a casa sua e questo bambino viene descritto ehm, come uno zingaro, scuro di carnagione, senza nomi, verrà chiamato Heathcliff dal signor Herschel ehm, e, e arriva insomma a Water Heights. Qui viene accolto, trova due, i due figli del signor Herschel che sono Catherine ed Hidley Adley, eh, inizialmente entrambi non lo prendono molto in simpatia a questo ragazzo, dicono: ma da dove è venuto? Papà perché ce l'ha portato, poi in seguito eh, Heathcliff riesce a diventare amico di Catherine. Ma questa Catherine non l'abbiamo già sentita, sì, è la ragazza che è comparsa so nel sogno nel capitolo precedente, al signor Lockwood. Quella che bussava la finestra per intenderci. E allora cosa succede? mentre Heathcliff fa amicizia con Catherine, ehm, non riesce invece a far breccia nel cuore di Hadley e anzi eh, quest'ultima ha paura che Heathcliff rubì il posto nel cuore di tutta la famiglia, il suo posto. Il padre per evitare mh, diciamo, controversie decide di mandare il figlio in collegio eh, e così i due, Heathcliff e Catherine, si divertono a giocare, a studiare insieme Insomma, il signor Hershon non vivrà ancora a lungo, infatti dopo tre anni muore e eh, Heidley torna a casa con Francis, la sua, sua, sua moglie e la sua compagna e decide appunto e diventa il proprietario di Water Heights. Appena prende possesso della tenuta, eh, degrada Heathcliff come un servo, lo tratterà come un servo, priverà lo priverà dell'istruzione. Catherine cercherà in tutti i modi inizialmente di aiutarlo, anzi trascorreranno insieme il più tempo possibile fra un lavoro e l'altro che Heathcliff deve portare a termine. Mentre si trovano appunto a giocare eh, fuori, eh, Catherine inciampa, si fa male, viene morsa da un cane e eh, viene portata alla tenuta di eh, Truce Gross Grange, che in quanto si trovavano proprio già all'interno eh, della tenuta. Qui eh, viene accolta dalla famiglia Linton che le presta subito le cure e... Fa la conoscenza dei figli del signor Linton, cioè di Edgar ed Isabel. Questi due ragazzi sono molto compiti, gentili, eh, eleganti, istruiti ed ella si trova benissimo all'interno, diciamo a trascorrere la sua convalescenza all'interno di questa famiglia. Infatti, quando torna, torna ben vestita, con le mani pulite. Heathcliff nota subito la differenza nel comportamento e nel portamento della ragazza. Eh, cosa accade? Un giorno Heidly eh, um, eh, invita la famiglia Linton per sdebitarsi eh, dopo la messa della domenica a fare merenda appunto nella tenuta di Cime Tempestose di Water Heights e eh, eh, impone a Heathcliff che si era fatto trovare tutto ordinato, pulito, eh, compito ordina di andarsene, dice tu non sei degno di stare in mezzo a noi e lo chiude in una stanza Anzi, stanno litigando. Nel frattempo dice Heidley ehm, si rivolge a Heathcliff dicendogli eh, se non mi obbedisci, io ti tiro ancora di più i capelli. Nel frattempo che sta dicendo questa cosa, entra nella stanza Edgar che dice, ma non avendo sentito nulla del discorso, dice, però già i capelli ce li ha abbastanza lunghi Heathcliff. Che gli avesse detto? Heathcliff prende la tegliera e le la lancia addosso l'ira appunto di Hadley quest'ultimo infatti chiuderà Heathcliff nella stanza sopra la stalla e lo lascerà lì senza cibo per tutta la giornata mentre loro festeggeranno, faranno festa ovviamente Catherine è addolorata da ciò che sta accadendo, infatti poi di sera sgattaiola fino alla finestra di Heathcliff eh, per dirle che mh, tranquillizzarlo insomma dirle che eh, dirgli che mh, non non ce l'ha con lui, che non ha fatto niente di male, che non è vero ciò che ha detto Heidli. Nel frattempo però la signora Dean che vede tutto, questa governante, dice guarda Catherine tu torna da tuo fratello, io penso a Hydecliff e gli darò qualcosa da mangiare. Hydecliff in questa occasione parlerà alla signora Nelly e dirà che prima o poi si vendicherà del fratellastro. E già da qui capiamo un po' l'antifona di tutto il romanzo. Perché? Cosa succede? Eh, Heathcliff ascolta eh, una chiacchierata fra eh, la signora Dean e Catherine. Eh, quest'ultima sta confessando alla signora Dinna di essere innamorata di Heathcliff ma che non può sposarlo perché è di un'altra estrazione sociale Heathcliff sente soltanto l'ultima parte, cioè quella in cui non potrà mai essere degno di Catherine così cosa fa? Senza avvisare, sparisce dalla tenuta di Water Heights e non dà più notizie, Catherine in quel momento ha una crisi nervosa perché non ha notizie del suo amato tre anni Heathcliff torna ricco, sistemato, un po' come lo vediamo all'inizio del libro e, e si reca a Water Heights e non trova Catherine, perché Catherine si è sposata con Edgar. Nel frattempo però um, cosa succede? Francis ha un bambino e muore pochi mesi dopo averlo me dato alla luce. Questo bambino si chiama Herton. E, dallo sconforto, Higley, cioè il padre di Erton, nonché fratellastro di Heathcliff e fratello di Catherine, si dà l'alcolismo al gioco d'azzardo. Infatti qui c'è una scena bruttissima in cui egli torna eh, completamente ubriaco, prende il bambino e siccome stava piangendo decide di esporlo fuori dalla, dalla ringhiera della scalinata e quasi di lanciarlo sotto. O lo lancia sotto, no, credo di no. E la signora Dean riesce a salvarlo in tempo. Quindi immaginatevi anche... Alcune, mh, alcuni tratti sono davvero crudi, ehm, infatti ehm, i sentimenti vengono portati all'eccesso in questo libro, quasi, eh, diventano quasi animaleschi, non, ehm, si è, non si riesce a parlare dei sentimenti in maniera ehm, a parlare proprio, quindi utilizzando le parole, ma attraverso i gesti, i gesti estremi, forti, decisi. Comunque, Hadley vede uno spiraglio, dice, perfetto, ehm, Heathcliff vede uno spiraglio, vede Hadley che si sta eh, lasciando completamente travolgere dall'alcol e dal gioco d'azzardo, così lo spinge sempre di più in questa direzione affinché debba prestargli dei soldi. Ugly debba uh, dare in ipoteca Water Heights ed egli diventerà appunto padrone di cime tempestose. Ma facciamo un passo indietro. Quindi Heathcliff scopre che Catherine si è sposata e va a trovarla nella tenuta di Truskros Grange. Qui la trova ed egli è sorpresa di vederlo così elegante, eh, compito eh, e hanno una discussione. Hanno una discussione e scioccamente Katrin fa intendere ad Heathcliff che non è indifferente ad Isabella, la sorella del marito. Anche qui Heathcliff vede uno spiraglio. Perfetto, mi vendicherò anche di Catherine. Come? E anche di suo marito. In che modo? Eh, conquistando l'amore di Isabella e sposandomela. E così fa, cioè cerca di conquistare l'amore di Isabel, la uh, convincerà uh, a fuggire con lui, si sposeranno e torneranno a Water Heights, quindi come i proprietari, perché non solo nel frattempo Heigley muore, proprio, vabbè, tra il gioco d'azzardo e l'alcolismo muore, e così egli diventa proprietario di Water Heights e sposato con, um, con la sorella di Edgar Linton. L'apice, per ora, ma diciamo che nella sua cattiveria egli confessa a Isabel di averla sposata solo ed esclusivamente per fare un torto al fratello. Ehm, comunque, ehm, Catherine appena sa del matrimonio, insomma non riesce a gestire... Ehm, lo stress per la mancanza di Heathcliff nella sua vita, in quanto anche Edgar eh, le ha chiesto di non vederlo più, glielo ha proibito, e così ha le crisi ne nevrotiche e si ammala. Eh, insomma, proprio prima di morire, i due si incontrano e si confessano reciprocamente i loro sentimenti. È per fortuna perché eh, proprio quella notte cioè la notte prima loro si confessano i loro sentimenti e Catherine muore l'indomani dopo il funerale eh, Isabella decide di scappare da Water Heights con in ingrambo il bambino di Heathcliff che poi partorirà in una tenuta fuori in un'altra città e Heathcliff si, disinteresser si disinteresserà completamente di suo figlio eh, finché non morirà Isabella Isabel morirà, infatti poi qui eh, entriamo nella parte della maturità di Heathcliff, quindi al capitolo 18. Eh, Isabel muore, muore eh, dopo 12 anni, quindi c'è un altro sbalzo temporale, muore e eh, lascia il figlio alle cure eh, del fratello. Il figlio si chiama Linton e lo lascia alle cure del fratello Edgar, che inizialmente lo accoglie a casa sua. Quindi immaginatevi la scena di Katie, la figlia, di Catherine ed Edgar che ehm, vede questo cugino lo vede così elegante così eh, istruito e si affeziona subito ma Heathcliff anche qui già vede un'altra sua vendetta perfetto, dice io voglio mio figlio lo voglio, lo voglio io, lo voglio gestire io lo voglio crescere io ma diciamo che Linton è malaticcio è egoista non è proprio uno dei personaggi migliori della storia e così se lo porta a Water Heights. Edgar decide di dire alla figlia, eh, con anche la collaborazione di eh, Nellie Dean, eh, che il nipote è partito, non c'è più, ovviamente non dice che è nella tenuta accanto, altrimenti la figlia vuole per forza incontrarlo. Cosa succede però? Tre anni dopo Katie eh, incontra Heathcliff, insomma mh, le è volato il cappello, le è caduto il cappello nella tenuta di Water Heights, va a raccoglierlo, incontra Heathcliff e lì scopre insomma che il cugino è a Water Heights. E lì eh, incontra anche di nuovo l'altro cugino, Herton, che ella però non considera tale in quanto lo trova troppo grezzo, troppo ignorante e così inizia di nuovo a rivedere il cugino da lei tanto amato, Linton. Quest'ultimo però nel frattempo, in quegli anni, è cambiato già, non partiva bene come vi dicevo prima, ma ora è ancora in condizioni peggiori. Vi spiego perché. In pratica sta seguendo passo passo il piano di Heathcliff, che è quello di eh, voler far sposare i due cugini. Heathcliff vuole ovviamente far sposare Linton a Katie semplicemente per possedere oltre Water Heights anche Trus Cross Grange. Inoltre sa anche che Edgar è abbastanza malaticcio, quindi il padre di Katie sta per morire. Cosa fa? Con l'inganno inizialmente eh, sfrutta l'amicizia e la simpatia dei tuoi giovani, poi con l'inganno eh, riesce a eh, portare a Truskros Grange scusate, a Water Heights, Katie, e la imprigiona finché non sposa il figlio. La ragazza, anche se aveva capito l'inganno già eh, andando a trovare il cugino, ehm, comunque tranquillizza lo zio che, dicendogli che comunque l'avrebbe sposato Linton, però lo prega di lasciarla libera affinché ella possa tornare dal padre che è morente e ha saputo che sta per morire. Qui l'unico atto di generosità di Linton. Egli, ma sempre generosità nascosta, e spiego perché. Ella è chiusa in una stanza e prega tutti, chiunque, anche Linton, il suo futuro marito, di aiutarla a scappare da quella prigionia. Linton alla fine, capendo che realmente lo zio sta morendo, è un po' mosso dalla, dalla bontà dello zio col quale si scambiavano delle lettere della corrispondenza e quindi... Ehm, percependo la gentilezza che aveva sempre avuto nei suoi confronti, cosa fa? Di nascosto semplicemente lascia la porta aperta di Katie, non la guida, non la libera perché è in condizioni anche fisiche, troppo, ormai è troppo malato, non riesce neanche a respirare, quindi ha sempre attacchi di tosse. Comunque, Katie, nelle prime ore della mattinata, decide di lasciare il, la, la stanza dove è prigioniera e di andare dal padre. Lo vede proprio in punto di morte. Lo rassicura dicendogli che sicuramente avrà una vita tranquilla e felice con Linton quando sa benissimo che il prossimo a morire sarebbe stato il su suo marito, ma comunque lo rassicura. E il padre va via in questo stato di estasi, eh, per, uh, rimirando la bellezza della figlia. Cosa accade? Ovviamente che ti torna a Water Heights, qui verrà trattata come una serva anche perché Linton non, non vive a lungo, insomma, e appunto muore di lì a breve. E Heathcliff si fa, um, come dire, unico possessore sia di Water Heights che di Truscross Grange. Eh, la ragazza inizialmente eh, deride anche Herton, il cugino, quello che era cresciuto così, un po' come un servo, ignorante, eh, e non si trova bene con nessuno all'interno della tenuta, perché eh, nessuno l'ha aiutata quando aveva bisogno di, di aiuto. E così si conclude il trentunesimo capitolo. Ci arriviamo alla conclusione. Allora Nelly Dean fa una pausa, dice questo è tutto ciò che posso raccontarvi anche perché in corso suo sperava che il signor Lockwood, essendo che si, fosse, eh, che si era infatuato di Katie, la salvasse da questo stato di abbrutimento in cui versava eh, cime tempestose, water heights, ma il signor Lockwood appena... Finisce la discussione con Nelly Dinna, dice Io me ne sto andando a Londra, voi potete fare quello che volete, io me ne scappo da qui siete tutti un po' pazzerelli, insomma è una circostanza troppo estrema per me, non voglio più avere niente a che fare con nessuno, non me la sento, ciao. Cosa succede? Poi vi è un salto temporale di sette mesi. Il signor Lockwood è tornato a Londra, si è rimesso perfettamente e durante una battuta di caccia si trova a pochi chilometri da Trous Cross Grange, la sua tenuta, che ancora aveva in affitto per qualche mese. E Allora così vi si reca e non trova la signora Dean, dice ma dov'è finita? E scopre che in realtà questa eh, si è trasferita a Water Heights perché eh, la governante Zilla eh, se n'era andata. E allora così inizialmente avvicinandosi alla tenuta sente una strana aurea di serenità. Dice, Come mai? Tutti che ridono, tutti eh, sente anche i due ragazzi, Katie ed Ayrton, che insomma sono molto affettuosi. La ragazza che poi ha superato ogni titubanza nei confronti eh, del, del cugino e anzi eh, più volte eh, gli ha chiesto scusa e... Eh, Insomma, hanno trovato un loro equilibrio affettivo. La ragazza dà delle lezioni di lettura al cugino, e in che modo lo sprona? E li legge, e qua, ogni volta che legge bene, ella lo ricambia con un bacio. Insomma, i due si, si sposeranno di lì a breve. Ed egli eh, scorge il sorriso eh, luminoso di Katie e dice forse dovevo scommettere un po' di più su questa ragazza forse ho fatto bene. Insomma, aspetta che i due se ne vadano, escano di casa per una passeggiata al chiaro di luna e va a incontrare la signora Dean che gli racconta appunto ciò che è successo nei sette mesi che egli è stato via. Dice per i primi tre mesi qui è stato tutto come, come ti avevo raccontato, insomma. Ehm, i ragazzi, pian piano, eh, come vi ho appena accennato, eh, hanno iniziato a fare amicizia. Il signor Heathcliff, invece, pian piano ha perso il lume della ragione. In che senso? Eh, egli era convinto di vedere lo spirito di Catherine, della sua amata. E quindi non riusciva più a, a mangiare, non riusciva più a dormire, trascorreva le notti eh, vicino la tomba di Catherine. Eh, addirittura racconta una sera alla signora Dean di aver ehm, di aver aperto la tomba di Catherine e di averla vista ancora bellissima fra la sua chioma di capelli e, Insomma, così come l'aveva lasciata 18 anni prima, la signora Dean diceva ma voi siete state impazzendo, dice dovete mangiare, dovete un attimo rasserenarvi. Una sera... Heathcliff torna a casa da questi suoi giri e trova un quadro quasi felice, sereno, nella sua abitazione. La signora Dean sta ricamando, Joseph sta leggendo le sue letture religiose e i due ragazzi eh, stanno studiando. Quindi Herton sta cercando di leggere mentre eh, Katie eh, lo sprona appunto a dare il meglio di sé. E ride, ride di questo quadretto uh, felice che, che trova e parla con la signora Dean si rivolge alla signora Dean dicendole vi leggo proprio il passo perché vi fa capire quante realtà non cambi ma alterni queste fasi di lucidità, follia e quasi... insomma, vi leggo ciò che dice la signora Dean è una ben misera conclusione, non ti pare? Una fine assurda per i miei estremi sforzi, vero? Mi armo di leve e picconi per demolire le due dimore, mi alleno per riuscire a compiere fatiche d'ercole e quando tutto è pronto il mio potere mi accorgo che in me è svanito anche il desiderio di togliere sia pure soltanto una tegola da entrambi i tetti. I miei nemici di un tempo non sono riusciti a sconfiggermi, questo sarebbe il momento migliore per vendicarmi dei loro discendenti. Potrei farlo e nessuno sarebbe in grado di impedirmelo. Perché? Perché egli aveva molto denaro, poteva corrompere chiunque. Ma a cosa servirebbe? Non mi va più di colpire, mi pesa la fatica di alzare la mano. Da queste parole si potrebbe dedurre che io mi sia sempre dato da fare, per tutto il tempo, con il solo scopo di compiere un bel gesto e di dimostrarmi magnanimo. Ma le cose non stanno affatto così. Ho perduto la capacità di godere della loro distruzione e sono troppo pigro per distruggere senza un preciso scopo". Quindi alla fine il progetto di Heathcliff eh, di distruggere completamente le casate eh, non prenderà forma, egli ehm, non ha più interesse a distruggere i nipoti, anzi ehm, di lì a poco morirà. Ehm, in che modo morirà? Questa cosa è importante e anche simbolica. Egli una sera si reca nella stanza di Catherine, quella stanza che noi abbiamo visto nel primo capitolo dove il signor Lockwood aveva visto lo spirito di Catherine bussarla alla finestra. Ecco, Egli si reca in quella stanza e muore con la mano sul davanzale della finestra, tesa verso Catherine e, e muore con un'espressione beata, come se si stesse beffando della morte. E a piangerlo saranno soltanto Herton, che lo considerava quasi un padre, eh, o comunque avevano uno strano legame affettivo, di rispetto, infatti Herton non vuole che Katie eh, gli confidi tutto il suo odio nei confronti di Heathcliff, e a piangerlo quindi saranno Herton e la signora Dean. Il romanzo si conclude con la signora Dinna che informa il signor Lockwood che di lì a poco i due giovani si sarebbero sposati il 1 gennaio, il gennaio e sarebbero andati a vivere nella tenuta di Trous -Cross Grange insieme appunto alla signora Dinna, mentre a Cime Tempestose sarebbe rimasto solo, eh, solo Joseph con un altro ragazzo ehm, il signor Lockwood il libro si conclude col signor Lockwood che si reca alla tomba eh, dei due innamorati ehm, perché? Perché sì, la signora Dean gli aveva raccontato che dalla morte del signor Heathcliff si racconta che i due spiriti vaghino mano nella mano per tutta la brughiera. Allora il signor Lockwood ha voluto verificare eh, questa, questa diceria, questa leggenda, ma non ci crede perché per egli gli spiriti ormai riposano in pace. Insomma così si conclude questo lunghissimo riassunto, eh, il romanzo è ricchissimo, anzi ho dovuto tralasciare alcune, alcune parti ma semplicemente eh, per non ehm, risultare anche eh, troppo dispersiva, però posso farvi alcune mh, osservazioni in maniera molto veloce, dopodiché concludiamo. In primis il libro, come vi ho detto, è composto da 34 uh, capitoli che potremmo dividere in due parti. I primi 17 dove abbiamo la prima generazione di protagonisti, quindi abbiamo Heathcliff, Catherine, Edgar, Isabelle e, non mi ricordo mai, Hindley. E la seconda generazione in cui abbiamo Herton, Linton e Katie. E... Molti inoltre hanno visto in Katie Linton, cioè la figlia di Catherine, il coronamento dell'amore della madre perché ella potrà sposarsi con Ayrton. Inoltre i due hanno raggiunto eh, in quel momento in cui si innamorano, sono della stessa classe sociale perché entrambi non hanno niente perché Heathcliff gli ha tolto tutti i loro averi, il loro denaro, le loro terre. E quindi vedono appunto il coronamento dell'amore che non sono riusciti ad avere Heathcliff e Catherine, ma che in realtà potremmo un po' forzatamente vedere nella morte di Heathcliff, perché egli, cioè Heathcliff, incarna l'ideale di cattivo che vi era nell'ottocento, quell'essere malvagio che rincorre la vendetta a tutti i costi pur... Um, cioè, anche a scapito della sua stessa anima, infatti ci sono alcuni diverbi su, anche con, con la signora Dean ehm, sul fatto che egli possa essere o meno seppellito accanto a Catherine, che non vi sto qui a rivelare. Insomma, Heathcliff alla fine ha il suo lieto fine: ha il suo lieto fine perché riuscirà a trovare il suo paradiso e raggiungere Catherine che egli tanto ha amato, e anche se non sono riusciti a essere insieme nella vita, lo saranno per l'eternità come spiriti detto questo vi invito a riascoltare il riassunto qualora lo trovaste un pochino lungo o difficile in qualche parte fatemi sapere in caso lo modifichiamo e spero che vi sia utile vi do appuntamento al più presto con un altro riassunto ciao